prendo 817 prendiamo l'817 questo va sempre che qualcuno è interessato dalle mie spiegazioni nelle escursioni sota per quanto riguarda la geologia qui siamo in direzione monte barigazzo italia eco romeo 310 310 allora la cosa interessante del Monte Barigazzo è che nella parte basale abbiamo delle argille, eh, nella parte sommitale come poi vedremo abbiamo delle arenarie stratificate. Eh, le argille, queste argille qui paricolori, sono di ambiente di mare profondo. Eh, le arenarie stratificate sono torbiditi, quindi sono eh, sedimentazione avvenuta più vicino alla costa quindi il bacino si è alzato le argille vari colori queste qua erano si sono formate nel momento in cui si stava aprendo un bacino che doveva diventare un oceano poi è abortito eh, siamo in italia qualcosa si allarga poi si chiude eh, la cosa interessante, se uno avesse pazienza, è che qui come fossili eh, si trovano denti di squalo. Eh, lo squalo non ha uno scheletro osseo, eh, cartilagine, quindi lo scheletro si perde, restano solo i denti e quindi è facile trovare denti di squalo in questi sedimenti. Sopra abbiamo arenarie stratificate e torbiditi. Vuol dire che è avvenuta una sedimentazione in modo molto energico, quindi il bacino si è chiuso, si è alzato, Era la sedimentazione è avvenuta molto vicino alla costa e queste piene dei fiumi, dei frane, eccetera, hanno fatto questi strati di arenaria. Poi adesso salendo li vediamo. Cazzo che caldo! C'è da morire! Speriamo la prossima settimana. Giuro che sto pezzo qua ai Italia a chilo eco mi sarebbe piaciuto tanto farglielo fare. Vabbè, sarà per la prossima volta, auguri eh, che la, la cazzimma eh, si accumula. Quella è la vetta del monte Barigazzo. Ah, ci siamo qua, sei, in cima l'immensa pianura padana piena di mangianebbia, e di qua l'appennino tosco ligore emiliano. Adesso un attimo che mi riprendi. Sicu sota, Sicu sota, Sicu sota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Serra, Portable <totiposite> QRP, Sicu Sota Italia Whisky Zero Hotel Lima Eco. Ok, Italia Whisky Zero Hotel Lima Eco 59 QSL. QSL, ti ringrazio, 73 e buon, buon fine settimana, ciao. Roger Roger, Ontario, Milano 1, ancora Xilofono, Alessandro. Roger Roger, Ontario, Milano 1, Ancona, Xilofono, 5 QSL. Ciao 73, good weekend, bye bye, 73. Uh, please stand by, Eco Alpha 2 Delta Tango, Eco Alpha 2 Delta Tango, over. Roger, Roger, my friend, Foxtrot 4, Whiskey Bravo November, 5-9 QSL. Roger, Roger. thanks, Thank you to you my friend. Bye bye 73. Ciao, grazie. Hotel Bravo 9, over. Hotel Bravo 9, Delta Hotel Alpha. Delta Hotel America over. Roger Roger, Hotel Bravo 9, Delta Hotel Alpha, 59 9 QSL. Roger Roger Hotel Bravo 9 detto Delta Hotel Alfa 59 Thank you my friend bye bye 73 Italia Zelanda 1 Golf Delta Bravo Alessandro assolti. E Roger Italia Zelanda 1 avanti Italia Zelanda 1 Golf Delta Bravo Ciao Alessandro da Riccardo over Roger Golf Delta eh, Bravo eh, dammi Roger 59 per te QSL ciao 73 scusami ti chiedo conferma perché c'ho la penna che non scrive quindi vado tutti in video ciao 73 hotel bravo charlie to bravo. E Roger hotel bravo 9 charlie over Roger Roger my friend Hotel Bravo 9 Charlie Golf Alpha your report is at 59 plus plus. Uh, thank you, my friend. Good weekend. Back to you. Thank you very much. Good luck. Sierra 57, India Lima Foxtrot. Roger, Sierra 57, India Lima Foxtrot, 59, QSL. Thank you to you, my friend. Bye bye, 73. Delta, Delta Zero, Echo. Oh, Roger, my friend. Uh, good afternoon. Delta, Delta Zero, uh, over. Delta, Delta Zero, over. USL Delta Delta Zero, Victor Eco, 5.9 Euro. your report. Thank you. Good afternoon and good weekend. Bye-bye. Over, bye. Summit to Summit. Summit to Summit, Over, uh, summit, to summit. summit, to summit uh, back. Roger, Delta Lima 8, Delta Bravo November Portable 59 QSL. Okay, thank you for 5 uh, uh, and 9. Uh, thank you for 5 and 9. You are 5 and 6. Uh, 5 uh, and 6. Uh, and my uh, summit uh, reference is Delta nine. Roger, Roger my friend, my reference Italy, Eco Romeo 310 QSL Yes India so, Radio x and, and for, uh, something, something, uh, auto, bye bye bye bye 73 and good weekend bye bye Italia kilo 1 Golf Papagolf 59 più più QSL. Perfetto, 1, Golf, Papa Golf 59, grazie ciao. ciao 73, avanti Hotel Bravo 9. Eh, Roger, roger hotel bravo 9 messico kilowatt vittoria 5 9 5 9 più qsl uh, se uh, mette friend and good weekend bye bye roger eco alfa 2 charlie kilowatt x-ray 5-9, qsl 73 my friend, a good weekend, bye bye Mexico in the call, over Mexico in the call, over Roger Oscar Mexico 5 Delta Papa 59 QSL and this is Oscar Mexico 5 Delta Papa very good afternoon uniform is 555 55 very very good message 73 good luck seventy-free my friend Good weekend bye bye thank you Echo X-ray in the call, please. Echo Alpha 3, Echo Victor Lima, 59, Echo Alpha 3, Echo Victor Lima, 59, QSL. Thank you to you, my friend. Bye bye, 73. X-ray in the call please over. Sierra Delta Echo, Sierra Delta Echo, complete your call, thank you. over summit to summit thank you hotel bravo 9 hotel bravo 9 completed call thank you hotel bravo 9 charlie victor question mark Roger Roger Charlie Yankee Vittoria Foxtrot Stroke Hotel Bravo 9 Charlie Yankee Victoria 5-5 uh, your report back to you Roger Roger my friend, my reference sota Italy Eco Romeo 310 QSL oh, grazie Alessandro per il ciao, ciao 73, buon weekend, good weekend, bye bye. Roger HB9 Alfa eh, Golf Hotel QSL Roger, Roger, Ambrogio, eh, guarda il tuo rapporto 5-8, 5-9, 5-8, 5-9, qui a Ciao, 73, good weekend, bye bye. Roger Roger, buon pomeriggio, Florida 5, Japan, Kilo Kilo, 5-9, QSL? Ok, Italia 0, Lima, Yankee Oscar, la referenza è Italia Eco Romeo 3-1-0, QSL? Italia Eco Romeo. Italia, Emilia Romagna 310 Monte Barigazzo QSL. Ciao 73, molto molto QRM, scusami, ciao. Oh, avanti la stazione QRP, eh, c'è del coraggio in mezzo a questo QRM, avanti pure. Allora, eh, ripeto il tuo call, uniforme X-Ray Alfa, uniforme X-Ray Alfa, QSL? QSL, QSL, taglio filo 4, uniforme X-Ray Alfa, da Soragna, QSL. Ok, ah beh, se sei da Soragna veramente siamo a un tiro di tiro di sasso, eh? Se tiro una giarronata dal barigazzo quasi ti arrivi in testa, HI, a te il cambio sono stato sopra per la primazione basso 59 con il buon Without QSL ti ringrazio 5859 è per te 5859 complimenti per il VAT ciao 73 buon fine settimana ciao grazie certamente italia zulu 4 victor Quebec Sierra, italia zulu 4 vinco quasi sempre quasi che mi frega te il cambio perfetto 1 per avuto te vinco quasi sempre 73 alla prossima buona giornata ciao ciao 73 QRZ. E florida alfa over Florida Alpha over. Nine America six America Sino Delamas. America 6, America Nine America six. Nine America six. Complete your call. Thank you. Roger, roger, roger, roger. Alfa Kilo Delta, Alfa Kilo Delta. Thank you, my friend. Your report is a 5-8, 5-8 QSL. qsl qsl my friend my reference italy eco romeo 310 italy eco romeo 310 qsl bye bye my friend 73 thank you allora io ho copiato un italia tango 9 se mi completi il call grazie Roger Roger, Alfa Alfa Chilo, Alfa Alfa Chilo, QSL. Roger Roger, ti ringrazio te per la pazienza, grazie ancora, buon fine settimana, ciao! Vi ringrazio signori 73, ai colleghi OMSWL, ciao ancora e buon fine settimana. Grazie Alessandro, ciao, Stefano, ciao, alla prossima, Ciao, ciao 73, ciao Stefano!